zombie apocalypse ma no, buongiorno a tutti come state? spero bene nuovo video che critico oggi dunque questo video appunto che critico perché quell'altro l'ho dovuto cancellare perché purtroppo conti perché? vabbè nel senso che l'ho dovuto cancellare perché uno era brutto da vedersi perché si vedeva il mio stomaco, non era bello da vedere e è perché non ho potuto riprendere tutto il tragitto in macchina all'andata e al ritorno del, con il taxi perché non era gestibile, era fatto del video videoblog, è vero potevo mettere la telecamera mh, di fronte al, al, al, al finestrino ma anche lì eh, non faceva riprendere perché se se ne accorgeva l'autista erano cavoli, è vero perché potevo riprendere chiedendo il permesso senza dover per forza riprendere l'autista ma filmando ciò che il tragitto di dove andavo però così non è successo si sì, vedete il disfatto perché non c'è ancora voglia di farlo ma adesso mi in vera voglia di fare il letto disfatto come potrebbe vedere alla mie alle mie spalle e nulla quindi praticamente ehm, la seconda nulla è come vi dicevo comunque che praticamente ehm, non potevo riprendere ma vi, vi sto già dicendo in questo video che il mio stomaco ora sta bene ma non benissimo infatti stamattina avevo bruciore di stomaco sì, se mi chiedete cosa sto prendendo per lo stomaco sto prendendo eh, una, una medicina per il flusso gastrico ma non dico cosa, non mi interessa neanche dirlo, però sto bene, dai, con lo stomaco. Non devo mangiare cose che mi fanno male lo stomaco, questo è certo che sì. Non faccio diagnosi qua su YouTube perché non mi sembra il caso. Diagnosi, però ehm, sono stata dal dottore e, e niente. Cos'era quella roba che volavo di là? Dentro le mie spalle. Boh, vabbè. scusate. Ma vedo una cosa dietro di me che gironza intorno, Buh, vabbè e niente, quindi eh, praticamente sto, eh, sto pensando per questo video che dicevo con voi e di dirvi soprattutto se eh, vi sta bene che eh, vi parlo di queste cose qua su YouTube, eh, di come sto di come non sto, perché anche questo voglio portare sul mio canale. Vedo che lo fanno quasi tutte, portare ciò certo che vogliono portare di bene o di male su youtube perché non parlo anche io e quindi mi sono decisa finalmente a portare questi, questi tipi di contenuti dove, dove si dicono proprio stati di salute lo so non è bello portare i propri fatti privati ma io ho deciso, io ho deciso di farlo perché ho deciso di farlo? perché perché si, sì, non è una valvola, una valvola di sfogo ma più o meno sì e quindi perché no Li vedete il mio cavalletto perché Poco fa stavo pensando di registrare da quella parte, ma eh, lo uso solo per i video casalinghi o anche altre cose, per il momento questo lo posso appoggiare anche, non lo so, da quella parte lì, da questa parte qua, vedete? Qui? Dove c'è la casa, la, la casa della, del mio del, non del mio computer, questa qua, questa, questa qui sì, dove c'è anche eh, i trucchi. La giù di là e tutto a posto, quindi non vedo perché devo per forza um, registrare. Lo, poi c'è il, il telefono da quella parte lì, vedete? No, dove si? Sì, Vedi là, eccola qua. Quindi nulla. Stavo pensando, sì, lo so che questo è un video senza senso, ma. A me piace registrare i video <ride> senza senso, non ci posso fare niente. E comunque sì, eh, ho deciso che ho bisogno di fare più video, vlog che non solo che ricci, dove, dove mi trucco, dove parlo con voi. Volevo portarvi anche video di ginnastica, visto che io ginnastica ne faccio poco e niente, e senza dove mi bisogna vergognare perché non c'è nulla di più bello che fare muoversi un po', fare un po' di attività. Sarebbe bello per voi farvi, farvi vedere come io mi alleno, più o meno, testa detto <ride> tra virgolette, già cioè, esatto. E quindi ho bisogno di allenarmi anche io perché ho qua la schiena che non è messa bene, c'ho cioè la lombo scoliosi, voi non lo sapete, ma ve lo dico adesso ho cioè la lombo scoliosi e quindi. Ehm, Avevo bisogno di, cioè, quante volte dico avevo bisogno, ho bisogno, vabbè, nulla, ho necessità di fare tanto ginnastica fisioterapia e la voglio fare perché così almeno um, mi tengo in, in, in movimento e almeno mi scendo un po' di panzetta, che vedete quanta panza ho, panza, E vabbè non sto lì perché poi con certo punto Possono correre a farmi il prendere in giro, a me non mi sta bene, però lascio perdere, lascio correre e a me non me ne importa la matta. una mazza. Adesso qua stanno bagnando i cani, ma io proseguo lo stesso e, e nulla, non so quante volte ve lo farò vedere, ma. Ho sempre qui la mia solta bella borsettina, questa qui di quando vado in giro: sì, lo so che vi piace anche a voi ed è bellissima. Peccato che ieri, tanto per dirne una, ne, ne è successa una, no, non sono caduta. È caduta lì da mano: ce l'avevo a tracolla e l'altra tracolla. Bye bye! Mi si è rotta, ma vabbè, dettagli: mi si è rotta la tracolla, non credo di aggiustarla. Ma più che altro credo di poter come dire uh -huh. non veramente come posso spiegarmi? No, sto pensando di aggiustarla con un altro gancio, ma se la prendo da un altro gancio, um, come dire, magari mi viene di rompere un'altra borsa non è il caso, quindi più che altro, aspettate che mi stavo grattando sulla gamba che è un prodotto assurdo, vabbè. Niente, eh, sì, non voglio rompere un'altra borsa per aggiustare quella, quella lì e quindi non, non mi va. Preferisco di più mm, usare i ganci, cioè i manici di questa borsa. Vedete, non so cosa si possa vedere. Sì, i manici reggono ancora, mentre l'altra colla 9 per niente <ride> e quindi eh, ho deciso che. Anzi, necessità no, priorità neanche si potrebbe chiamare, ma più che altro non mi va di avere la borsa con la tracolla. Vabbè, potevo anche portarla senza tracolla, però questo è, questo è successo, che mi è successo, come si è rotta la tracolla. Hai finito adesso di parlare di tracolla? Sì, ok. Eh, stop. Stai scusate, mi stavo prendendo un sognozzo, o oh, non so cos'altro, sì, mi è venuta in mente che... Ehm... Aspettate un secondo. Ah, vi stavo dicendo, questa tracolla, eh, non tracolla, di nuovo, questa borsa sta al fatto che mi piace tantissimo e la amo, è la follia. Mentre quella nera che ho è stra, stra ingombrante. Quindi non so io come farete voi a avere una borsa così ingombrante come la mia, forse è vero, ce l'avete... Meno ingombrante, ma io una borsa che ce l'ho di là in quella maglia dietro col vetro lì è molto grande. È grande così a ah, così grossa, vabbè, l'avrete vista via il video, non voglio farvi vedere, però sono certo che ce l'avete, ad esempio, di quale sia e niente. Comunque, allora vi ripartisco il taxi non ha potuto uh, registrare non potevo sì, l'ho registrato ma la cavolo di cane infatti ho visto che molte hanno detto non si sente niente non si vede niente eh, come si suol dire lo so che voi non volete che vi metta le parole in bocca che non avete detto ma me lo penso io per me è vero si sentiva nulla perché ho tolto l'audio perché stavano dicendo stavano parlando tra di loro mia nonna il taxista il taxista eh, non volevo che si tutte le fesserie, no, non voglio dire fesserie, perché altre fatte loro, le chiacchierate loro, di, di cose che neanche riguardano me. Eh, o, vabbè, Sto ora parlando di tempi antichi, passati, dell'antichità dei, dei nostri te, dei, dei tempi, dei tempi i nostri antenati, eh, anche quello che succedeva nei tempi antichi, insomma non sto qua a discutere di cose, di come e perché, però i vecchi antenati hanno passato un sacco di cose belle ma anche brutte, ma non voglio dire, non voglio entrare troppo nei dettagli, sta il fatto che stanno discutendo di cose importante e meno anche di quello del, del, del giorno d'oggi ma non è il caso di portarlo qua su youtube già ce n'è troppi in giro su web figuriamoci se lo porto io qua su youtube quello che sta succedendo oggi nel mondo e già sappiamo di cosa sto parlando ma non voglio entrare troppo ripeto nei dettagli e niente ragazze era solo per dirvi che appunto il tassista non ho ripreso né dove stavo andando in taxi e non è tanto meno ho ripreso la, il finestrino per vedere le belle campagne appunto di Sassari che vi stavo facendo vedere in quel video che purtroppo ho dovuto cancellare e cancellerò anche il post dove ho messo eh, il video perché mi sa che il post è rimasto sì dove o avevo scritto nessun contenuto disponibile quello lo cancello perché altrimenti non avrebbe senso tenerlo quindi lo cancello e così è fatto e appena posso monto, questo monto si fa partire perché c'è qualche effetto speciale transizioni, Non so bene, però almeno spero che vi possa piacere questo video. Parlo, cioè, nel senso, si, sì. dove vi parlo un po' di quello che è successo a quel video che ho cancellato e perché l'ho cancellato, e soprattutto eh, cosa dicevo nel video che stavo cancellando. E come mai era muto, Vi ho detto, appunto, finito lì l'outfit ve l'ho anche detto, era un vestito bianco e con la, la camicetta, cioè la maglia, ve la faccio anche vedere se questa qua, vedete questa è la maglia la maglietta e questo che è spiegazzato è il vestito che tra l'altro non, non, ve lo mandate in onda, ma ve lo manderò in onda casomai andrò a fare un'altra visita vi mando in onda l'outfit o su Instagram o addirittura su Youtube vediamo un po' perché quello l'ho cancellato ma lo devo rimandare in onda oggi ormai sono vestita in un altro outfit, infatti la l'outfit di oggi è questo ma non fate caso alle ciabatte perché le ciabatte sono orribili, non so sono solo per andare in spiaggia o per fare le casalinghe, le, la, appunto le pulizie domestiche questo era solo un video Panerecchio, come si dice? Panni, pan. vedi come... come le chiamo io di solito, nulla ragazze. Adesso io vi lascio, e non so fino a quanto potrò parlare. Perché, no, no, voglio parlare, però, voglio anche darmi una mossa a sistemare altre cose. Boh, vabbè, e niente, quindi, quindi, quindi. Ehm... No, il letto non lo sistemo perché non c'è neanche voglia per oggi. Non lo so così com'è. Se a caso mi, mi viene voglia di registrare qualche altra cosa, prendo il telefonino e registro altre cose. Per adesso non voglio registrare niente e non registro niente. Però stavo pensando. Cosa mi servirebbe qua? Ah, mi ha comprato altre scorte di... Eh, il de, detergenti per lavarmi la, la testa eccolo qua due ne ho preso lo faccio vedere così ops sto parlando la telecamera uno è questo della fructis però se lo metto alla luce è meglio fructis si è messa al contrario ma abbiate pazienza eh, vabbè fructis, garnier olio pistacchio e pectina distrutta Dis no, vabbè ce la posso fare allora, pectina di frutta, aiuto, non ce la stavo facendo a parlare. Olio di pistacchio, ok, shampoo, definizione, hydra, ricci, e vabbè, contouring, possibile. Guardate cosa vi è scritto qua, no vabbè, o solo io che sono matta, Ho qua hanno scritto una cosa che non ci azzecca la mazza con i capelli, ma salvoliamo che è meglio. Io non è che me ne intendo tanto di questi... Eh, di queste definizioni di queste diciture di qua sugli di shampi, ma ho il presentimento che ci sia un errore su questi shampoo Vabbè, shampoo per carni e fructise, hydra ricci shampoo. Definizione sto ultrapassando quello di scritto nel mezzo. Vedete questa scritta qui? Contouring, cosa diavolo è lui? No, l'ho tolto, per... tolto. La dicitura nel senso che non l'ho letta più perché, no, non la leggo perché. E leggibile, non mi piace cosa c'è scritto qua Quindi la, oltre al solvolo, la, la, la passo E niente, poi vi dicevo, olio di pistacchio e pectina di frutta Capelli mossi e ricci Ricci nutriti e definiti 96 No vabbè, 96 ore di Crespo e anti umidità Ok, e questo è quanto? Quanto ce n'è qua? Ce n'è? 250 ml di prodotto per un paio di 12 mesi. Ok, e questo è quanto, vedete? Sì. Ah, se sto registrando con la telecamera frontale perché là, dovrò fare come Enza Beauty Mua qualcosa del genere, si che si chiama così. Anche lei pare che non si trovi bene a registrare con la frontale e mi sa che ha ragione, perché con la, non con la frontale, scusate, con la posteriore, con la telecamera posteriore del telefono, con la frontale invece sì. E io idem lo stesso, perché sto tremando, non lo so, vabbè. Sto tremando la mano perché sono più di un'ora che la sto tenendo in mano sul telefono. Siete incastrate al bastone del selfie. Ecco perché avete, c'è cioè la mano in mezzo a ballerina, ma vabbè. Comunque, vai avanti. Cosa hai registrato? Cosa hai fatto qui? Un altro di questi. questo è forfora. Tutte verte. Sì, sempre forfora. Anche quest'altro antiforfora, questo è lo stesso. Capelli normali effetto antiforfora immediato. L'unitivo antiricomparsa per due settimane. Addirittura, Vabbè, eccolo qua. Si legge? Yes. Sì! se lo metto forse la luce. Ok, te verde e pi piroctone. Ok, olmina, olamina. E ecco qua, vedete antiforfora. Shampoo, ok, si, sì. Garnier, Fructis, eccolo, vedete, si, sì. questa n'è la stessa identica cosa, nutre, inutile che ve lo dico, comunque non lo sto a ripetere, poi ho preso cos'altro, andiamo avanti, eh, ho preso il Vidal, all'argan, olio di argan, eccolo qua, e Vidal, si, sì, sempre Vidal, Nutra, di genere, body wash, mask, all'argan, maschere quanto ve, ve l'ho letto <ride> body wash si sì, body wash allarga oil va bene non c'è niente da dire perché cosa mi stavo aumentando io vabbè 500 ml di prodotto eh, per, sempre per un po' più yeah, di 12 mesi lo potete vedere anche voi eh, poi ne ho preso un'altra cosa al talco questo tonifica, allora no, questo è muschio bianco, muschio bianco è white mask, eccolo qua, un altro, metto alla luce che è meglio, Si, sì. poi, questo cos'è? Aspettate un secondo, che ve lo tiro fuori questo è, allora, camellia e ambra, camellia e ambra idratante di genere, body wash sensual touch sensual touch ecco qua lo stavo anche leggendo male sensual, sensual touch molto buono e nulla sempre vital io amo vital eh, generazione vital per sempre anzi bella vital brava <ride> già adoro Vidal. ragazza non so voi ma a me i vital piacciono da morire questo metto qua se non mi cade tutto qui è troppo e nulla ragazzi ci ho passato 18 minuti di video se non erro e qui c'è un casino che non avete mai idea vedete alle mie spallucce anzi davanti a me se mi giro di così voi vedete che c'è un sacco di casino va bene non vi preoccupate che appena stoppo il video o anche prima non lo so metto a posto se non che dito, che metto a posto insieme a voi hmm. però dovrei anche lavare i pennelli e non ho voglia ma vabbè, quello se no dettagli e, mm, dovrei farmi queste pennelli se sceglie perché non sono il massimo e poi cos'altro devo fare? niente basta con la giornata ovviamente <ride> già quindi che dite voi ragazze? E ora che chiudo, sì, voi direte come voi, se preferisci continuare, basta che ci vedere tutto ciò che fai, ovvio. Poi ho dei prodotti che ho terminato. Anzi, uno l'ho terminato, già ve l'ho fatto vedere in un altro video che è il fericio. Se non erro, perché non mi ricordo neanche più dove l'ho messo. No, non so che mi hanno lasciato in bagno, quindi non so se ve lo vedrò adesso o dopo, no. Però faccio vedere in altri video dove. Finisco una valanga di prodotti, sempre se sarà, così, se sarà così, perché non sono come wish e posizioni di bellezza, the wish e posizioni di bellezza, vero Caterina, che lei termina veramente, ma veramente un sacco di prodotti. E brava Caterina, ti stimo tanto, brava, fai bene. Perché lei è una vera appassionata come me di beauty, solo che io contro il suo eh, faccio più fatica a stare careggiata, ovvero a stare appresso a tutti i prodotti che utilizzo. Cioè, io ne apro più di mille prodotti, ma poi eh, ne finisco su 2% uno o due prodotti, non sempre ne finisco tutti quanti. Poi, se un prodotto mi piace, lo dico anche nei video vlog o nei video che traduce Altrimenti, lo dico in Instagram direttamente perché, raga, fa un video lungo dove spiego per mezz'ora, più di mezz'ora, se vi è piaciuto o meno. Mm, non fa perché, dopo un po', staccherete il video e andate da un'altra parte dove dicono il perché, per come, di, cosa, di come vi è piaciuto un prodotto quanto le è piaciuto e via discorrendo non c'è bisogno che appunto vi faccia una parpadella per descrivervi un prodotto è vero ci sono quelle che lo fanno e lo sanno fare bene, sanno intrattenere bene e, e tutte le cose che ci sono da precisare però io non, sono, non so se sono così brava a intrattenere però dico nel mio piccolo ci provo poi gli altri vedete voi se io sono brava o meno va bene niente ragazze il video finisce qua perché già sta diventando troppo lungo e io non voglio annoiare perché penso che anche voi vogliate andare alle vostre cose quotidiane, le vostre faccende quotidiane e noi ci si becca al prossimo video dopo di questo magari non so quando lo registrerò un altro video ma prometto di registrarlo almeno per me poi per voi eh, aspettatemi se volete ciao ah non ve l'ho detto all'inizio ma lo dico anche adesso Attivate la campanella se vi, mette, se, vi, se vi iscriverete a questo canale YouTube, mm, un po' imbranatello, vabbè, mettetemi un bel like di supporto appunto, pollice di su e, e commentate se volete. Ah, fatemi sentire, sì, ciao, fatemi capire se si sente bene nei commenti, ok, ciao, buona giornata.